ci risiamo dunque oggi <ride> mentre nei vari andirvieni fra palazzo madama e palazzo toniolo eh, mentre aspettavamo che si sciogliessero alcuni nodi in commissione riferiti al al provvedimento in, in votazione eh, sapete che è stato votato un emendamento piuttosto, piuttosto discusso diciamo così, che ha avuto anche gli onori di Dago Spia, a cui va la nostra, insomma, riverenza ehm, uscendo da Palazzo Madama ho incontrato il potere il potere, proprio quello di io sono il potere e, e ci ho scambiato quattro chiacchiere parlando delle due cose che più mi colpiscono in questa, in questa fase storica e il potere era abbastanza d'accordo con me, devo dire almeno sulla seconda, quella più locale, come direbbero gli Awanagana, quella domestica no? nel senso che purtroppo non è domestica nel senso che non morde perché la dinamica interna, cioè domestica secondo gli scemi di cui devo parlarvi è una dinamica che in realtà morderà tutti noi eh, poi c'è una dinamica viceversa esterna ma la... Eh, la, la, la dinamica interna che mi, che mi colpisce ve l'ho già detta diverse volte e, e, ve la, e ve la ripeto qui è un po' quella di cui ho parlato in, in aula cioè il fatto che vengono annunciati tanti miliardi e poi però si fa in modo da, eh, da riuscire a non spenderli eh, perché si fanno delle norme di legge, quindi di rango primario, che rinviano a dei decreti attuativi, dei decreti ministeriali, quindi degli atti amministrativi che poi non vengono fatti e quindi non, non venendo fatti rendono impossibile l'erogazione delle somme. Oppure, nei casi in cui proprio non si può fare a meno di spendere, ma ci sono pochi soldi, si demanda a delle agenzie tecniche come l'Agenzia la delle Entrate, che ovviamente non è in testa alla lista dei... così, insomma degli affetti dei cittadini ecco, si demanda a quelle agenzie delle entrate l'ingrato compito di andare in prima linea a dire al cittadino scusa i soldi sono finiti e quindi il credito d'imposta non sarà del 60% ma del 9%. E quindi la figura del, dello strozzino o del taccagno la fa il direttore dell'Agenzia delle Entrate anziché il ministro o i ministri che hanno scritto il provvedimento e tantomeno il Presidente del Consiglio che lo ha annunciato in, in, in Mondovisione. No? E, mh, avendo l'occasione l'opportunità di, di parlare con il potere, la domanda che ho fatto è: ma eh, caro potere, scusa, Emma, questi ci sono o ci fanno? Perché secondo me ci fanno. Secondo me ci, ci fanno, cioè è intenzionale questo, questo, questo governo che inciampa su se stesso nel gesto atletico di porgere soldi al, alla popolazione. E la risposta è stata: sì, assolutamente. Anzi, caro Bagnai, io che sono il potere ti posso confermare che eh, in passate stagioni ma forse anche nella presente viva insomma, sono stati ragionieri dello Stato che tranquillizzavano il ministro tranquillo ministro, sembrano tanti soldi ma di questi soldi non ne verrà speso neanche un euro perché? perché insomma sai fatta la legge, trovato l'inganno se poi l'inganno lo trova, chi la legge la fa fa anche prima a trovarlo e il risultato è ancora quindi cioè, diciamo così se in questo momento dei soldi non vi stanno arrivando non è che non vi stanno arrivando per caso o per il destino cinico e baro, non vi stanno arrivando apposta perché non ve li volevano far arrivare, il che di per sé ci sta. Quello che è veramente squallido è che vi hanno detto che ve li avrebbero dati, cioè non si vogliono prendere la responsabilità di fare austerità in un momento come questo, non so se sono stato chiaro. Bene, non si vogliono prendere questa responsabilità e devo dire che il eh, diciamo, rifiuto veramente, che, che è l'aspetto più schifoso eh, di quello che sta succedendo qui e fuori della responsabilità politica dei propri atti è quello che mi ha sempre colpito perché adesso è al governo un tipo di sinistra che ha sempre detto di voler risolvere i problemi con la patrimoniale ma non ha mai avuto la faccia per diciamo, il coraggio politico per mettere la faccia su un progetto di patrimoniale, cioè hai un conto in banca, ti prendo l'X%. Così io dispongo e tu alle prossime elezioni però non mi voti, no? Perché è abbastanza evidente anche perché tutti noi sappiamo che questi prelievi, che queste risorse che vengono drenate da noi non vengono utilizzate per il bene del progetto italiano, ma per il bene di un altro progetto che non ci appartiene che è quello europeo. Ma questi di fatto, come vi ho detto più volte e oggi vi ripeto, e quando capita lo ripeto anche in aula, hanno fatto quell'operazione schifosa che consiste nell'approfittare di una catastrofe naturale, se è stata naturale, per fare politica dei redditi, per mettere una patrimoniale senza metterla, per costringere gli italiani ad attingere ai loro risparmi, invece di consentire loro di tenerseli e di destinarli a per esempio a provvedere alla propria vecchiaia, ai propri figli, a quello che è, considerando che è un periodo in cui purtroppo molto spesso nonni e genitori devono occuparsi rispettivamente di nipoti e figli perché il lavoro non c'è e non c'è perché non si vuole stimolare. La domanda di lavoro con quelle politiche non di austerità ma di espansione che sarebbero necessarie quindi la prima cosa schifosa è che questi schifosi non hanno voluto mettere la faccia di fronte al loro progetto, che è un progetto di sterminio sostanzialmente della classe media eh, legato alla presunzione che la classe media non voti per loro. Addirittura il potere ha usato un'espressione molto interessante, cioè hanno fatto un recinto intorno ai loro elettori, questo ha detto il potere, se lo dice il potere io diciamo un dubbio me lo porrei anche perché non so se il potere è un loro elettore peraltro e questo è un tema serissimo perché il modo con cui questo governo sta gestendo questa crisi lo si sta prendendo una responsabilità politica enorme che è quella di mettere in evidenza esasperare la lacerazione che esiste fra i cosiddetti tutelati e i e, e, e, e, e non tutelati e, e questo ci porta su un sentiero di frantumazione dell'unità nazionale che è pericolosissimo e nel quale per quel che mi riguarda io cerco di non entrare è anche molto pericoloso quando si affronta questo sentiero nel senso di dire eh, il contributo di solidarietà, ma non, de non deve esistere questa cosa qui. Non si deve mai chiedere di meno per qualcun altro, perché chi chiede di meno per qualcun altro lo ottiene per sé. Bisogna sempre chiedere di più per sé, perché forse così riesce anche a ottenere di più per qualcun altro. E queste sarebbero le basi diciamo, della lotta politica. Io in realtà al potere avevo fatto notare un'altra cosa, ma ho visto che questa cosa non lo interessava e quell'altra cosa è quella di cui vi stavo parlando questa mattina, poi la diretta si è interrotta perché ho dovuto rispondere a chiamate importanti del, del mio capogruppo. Il fatto che Yves Mersch abbia detto esplicitamente se non vi indebitate con la Commissione europea, la banca centrale non sosterrà il vostro debito nazionale, quindi non, non, non, vi, non continuate a rivolgervi ai mercati per finanziare le spese dell'emergenza e della ripresa. Prima, preliminarmente, vi dovete rivolgere alla Commissione Europea, dovete prendere il SURE, dovete prendere il MES dovete prendere, e dovete prendere il Recovery Fund. Dopo che avrete preso questo, allora noi continueremo a sostenere il vostro debito. ora. Mi sembra abbastanza evidente che questo discorso è un discorso squisitamente politico, cioè questo membro del direttorio della BCE sta dicendo ai governi nazionali che eh, mix di strumenti finanziari devono scegliere per finanziare il proprio deficit e per finanziare la propria spesa pubblica segnatamente. Ehm... Ma questa è una cosa di una gravità inaudita, come già vi ho ricordato, ricordo a questo buzzurro lussemburghese di cui non, so, non, conosco, non conosco i meriti, posso immaginarli con il massimo rispetto per il Lussemburgo che ha una lunghissima tradizione, nel mio blog abbiamo parlato di tutta una serie di duchi di Lussemburgo cui venne tagliata la testa dai re di Francia, perché un po' infastiditi dalla loro doppiezza, insomma, hanno una lunga, lunghissima tradizione in quella stato che è cerniera fra due grandi potenze e dove quindi naturalmente, diciamo così, si nasce con il gene del Volta Gabbana e del traditore del serbo. Io vorrei spiegare a, a voi, per spiegarlo a lui, che comunque non ascolta il serbo, che è, è stata fatta la rivoluzione francese D'accordo? Cioè un popolo vero, la, il popolo francese, d'accordo? non il popolo lussemburghese. Con tutto il rispetto non voglio fare, per carità, gerarchie nell'immenso nell disegno del creato. La zanzara, cioè per esempio il lussemburghese, è importante quanto, che vi posso dire, quanto il, il leone magiaro, quanto il gallo francese o quanto il pollo italiano, perché purtroppo va detto in questa fase storica ci stiamo comportando da polli. Eh, il popolo francese, un vero popolo, ha fatto una rivoluzione affinché come si finanzia il budget non lo decidesse il re o un suo tirapiedi, in questo caso lo sta decidendo un tirapiedi, ma lo decidesse in qualche modo una assemblea rappresentativa del popolo stesso, d'accordo? E quindi da lì nascono le monarchie costituzionali e il cui, diciamo, la cui raison d'être, visto che è la rivoluzione francese, diciamolo in francese, la cui ragion d'essere è quella di avere rappresentanti della borghesia all'epoca e adesso in teoria dell'intero popolo visto che il suffragio in teoria è universale nonostante tutti i tentativi dei grillini di eliminare il suffragio universale per sostituirlo con quello digitale, ma di questo parliamo un'altra volta, la borghesia all'epoca e oggi il popolo si votano il loro bilancio e si votano da sé come finanziarlo, d'accordo? Non è che arriva coso da, da, da, da, dalle nebbie di quel paese, diciamo così, mh, sul cui ruolo nella storia dell'umanità vi ho già intrattenuto a dirgli voi adesso fate così perché se no io... Il vero tema ovviamente non è che COSO diciamo, sia animato da un delirio di onnipotenza sproporzionato rispetto diciamo, a tutta una serie di parametri che ho eh, esposto nella prima parte di questa mia breve allocuzione, eh, il vero problema è un altro, è che purtroppo COSO e l'istituzione cui appartiene eh, hanno, hanno il, il, il, il potere di condizionare l'azione dei governi e stanno perdendo qualsiasi freno inibitore. Eh, a me, ecco, il potere, che ovviamente non può che essere un giurista, mi sembrava del tutto, uh, pff, come dire, mh, non dico acquiescente, ma in, mh, sovranamente indifferente rispetto all'idea che Coso de Lussemburgo eh, atteggiasse se stesso a entità, diciamo, superiore non recognoscence con tutto quello che ne consegue e attenzione, qui il punto è un pochino più sottile ma molto più penetrante essendo sottile e anche direi doloroso esattamente come gli schifosi domestici i nostri, i domestici nel senso di Lacquet stanno utilizzando una catastrofe naturale per fare eh, politica dei redditi sostanzialmente ehm, per togliere ai meno poveri per dare ai poveri no? perché poi... Ehm, e, e, e poi nel passaggio tra i meno poveri e i poveri i soldi rimangono in tasca a loro ma questo è un altro discorso insomma comunque non si dovrebbero utilizzare le catastrofi per fare politica dei redditi, d'accordo? Ecco questi altri schifosi qua diciamo esterni, ugualmente, ugualmente la che ma esterni ehm, che cosa, che cosa, uh, che cosa um, um, stanno facendo? Stanno utilizzando una catastrofe naturale per portare avanti un altro pezzo di un progetto politico che nessuno vuole Tant'è che finora per portarlo avanti si era dovuto utilizzare il randello delle crisi economiche E ora per portarlo avanti si deve utilizzare il randello delle crisi pandemiche Il progetto europeo, nessuno lo vuole nessuno lo vuole e infatti come diceva Jean Monnet l'Europa si farà nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni portate a queste crisi perché era così consapevole Monnet del fatto che ci volevano delle crisi per portare avanti l'Europa? Ah, per il semplice fatto che il, il, il buon Monnet che era come sappiamo insomma un grande amico di un certo establishment statunitense che è quello che ha dato la forma al progetto europeo, infatti Stati Uniti d'Europa credo che a qualcuno ricordi qualcosa eh, beh, il, il, il, il buon Monet stesso evidentemente sapeva che stava vendendo della appunto, monnezza da Monet, cioè dell'immondizia. Una cosa che nessuno voleva e che solo se il randellato, spinto dallo stato di urgenza di una crisi, fosse essa economica, fosse essa sanitaria, avrebbe potuto accettare. Quindi noi abbiamo avuto le crisi diciamo, economiche degli anni Ottanta che hanno spinto ad accettare una moneta senza Stato ed è stato un grosso, un grosso, ed è tuttora una fonte di di grosse problematiche per le nostre economie, è inutile nasconderselo e ora approfittando di questa crisi pandemica quello che si vuole creare è un debito pubblico senza Stato. Quindi la, ehm, il, il dibattito sostanzialmente che si sta svolgendo in Europa è su come rendere, ve l'ho già detto, ve lo ripeterò, tanto non, non, non, non pretendo di capire neanche io quello che sto dicendo adesso, sono sicuro che i fatti ce lo spiegheranno meglio di quanto io possa spiegarvelo, eh, rendere eh, rinnovabile, rollabile il, il debito, gli strumenti di debito del, del recovery significa di fatto creare una sorta di debito pubblico di cui però non si sa fondamentalmente chi sia il gestore e eh, L'unica cosa certa che sappiamo di questo debito è che è un debito che serve a un'entità sulla cui diciamo, legittimazione eh, politica e democratica si possono porre molti dubbi e sulla cui vicinanza alle esigenze dei cittadini si possono avere altrettanti dubbi, ecco, eh, mettere in mano a, a, questa, a questa entità tutta una serie di strumenti di condizionamento dell'azione dei governi. E questo, diciamo così, eh, può sembrare una gran figata e un piano assolutamente divertente a quelli che, eh, diciamo così, lo... lo, lo lo agiscono o, o, o forse anche lo subiscono perché non, non posso, ma purtroppo diciamo, la storia ci, ci dimostra che questo tipo di atteggiamenti e di, eh, e di derive politiche eh, sono, è condannato a, a, ad un inevitabile, eh, doloroso, doloroso fallimento. Sarebbe molto meglio usare la ragionevolezza però la ragionevolezza ce la può mettere chi ce l'ha, eh? non ce la può mettere certo un burocrate inebriato dalla sensazione della propria onnipotenza e, e tutte, da, da, dalle guarentigie che ha e, dalle, e, dalla, e dalla remunerazione che noi gli paghiamo, insomma, questo mi sembra abbastanza chiaro. E quindi, quindi andiamo avanti così, domani è un altro giorno.